Posiziono innanzitutto il cursore dove voglio inserire la tabella, clicco sul menu tabella, inserisci tabella e seleziono il numero di celle che io voglio, le colonne le righe che voglio. A questo punto per agire su tutta la tabella non faccio altro che trascinare. E, e il, um, il mouse col tasto sinistro ho cliccato eh, su tutte le celle, mollo il mouse, clicco il tasto destro del mouse e mi si apre questo menu contestuale, cioè il menu dedicato alla tabella. Da qui posso per esempio decidere di inserire altre due righe o sempre selezionando tutta la tabella di eh, destra mouse di inserire eh, tre colonne a sinistra perché come vedete ehm, le colonne corrispondono al numero di colonne già selezionate se io clicco qua a vuoto e, e seleziono solamente una colonna, destra mouse posso scegliere di inserire solo una colonna a destra ecco se clicco qua mi si è inserito una colonna, quindi laddove io seleziono la vado a formattare, se io voglio formattare una riga, seleziono tutta la riga, destra mouse, e posso decidere di unire le celle, per esempio, per inserire un titolo. Ecco, adesso qua posso centrare e inserisco il mio titolo. Invece voglio eh, evidenziare eh, con dei colori, posso per esempio selezionare tutta una riga, destra mouse, Ah, vado in proprietà tabella e qua dentro posso scegliere eh, lo sfondo delle celle selezionate, per esempio posso decidere di evidenziarle con un colore grigio chiaro, ecco qua come vedete sono eh, selezionate, posso lavorare anche solo sulle singole tabelle per questo devo prima cliccare sulla tabella e poi cliccare su, sul destra mouse e qui vado di nuovo a lavorare sulla eh, proprietà tabella e qui posso scegliere un altro colore, ecco questo è eh, il colore che io ho scelto, posso anche andare a lavorare sui bordi di questa cella Clicco di nuovo all'interno della cella, clicco qua e seleziono i bordi che possono essere anche tutti i bordi. In questo momento, eh, sempre col menu contestuale, vado in proprietà tabella, bordo e seleziono eh, un colore che mi va bene, posso fare anche qualcosa di un poco più... Ecco così, questo però mi ha preso tutta la tabella, se io invece voglio eh, agire solamente sulla cella non faccio altro che eh, agire su un segmento alla volta e qui come vedete mi si è aperto un menu qua sopra e a questo punto colore del bordo, sì questo mi va bene, magari lo cambio per far vedere un poco meglio, no? e eh, lo ispessisco anche di modo che potete vedere che il bordo è cambiato eh, torno a cliccare in modo da eh, evidenziare la, la freccetta eh, scelgo un altro eh, bordo, un altro segmento per esempio questo a sinistra come vedete io posso anche cambiare la tipologia di linea posso fare qualcosa di questo tipo mi cambierò di nuovo lo spessore per renderlo più evidente e anche il, il colore. Ecco, eh, Questo è il modo in cui io posso andare a agire eh, nella, nella mia tabella per riformattarla.